È il momento di Benedetta Gagliotta. Ciao Benedetta, benvenuta sul calcolo del freelance camp. Ciao senti, di scelte sostenibili in ufficio anche quando non c'è qualcuno che ci guarda e ci giudica. Esatto. Bene, allora. buon talk. Grazie. Intanto vi ringrazio. Ringrazio soprattutto Eva che vi ha preparati per questo momento. La ringrazio tantissimo perché appunto siamo verso la fine, quindi eh, voi che siete qua state resistendo tantissimo. È stata una mattina fantastica. Abbiamo parlato di un sacco di aspetti che adoro e che come freelance no, un po ti devi occupare di tutto. Eh, oggi torno sul mio, guardate appunto vedete il titolo eh, cosa puoi fare anche soprattutto quando non ti vedono gli altri eh, scopriamo subito di che cosa si tratta due parole su di me perché è la prima volta che partecipo al freelance camp eh, ho portato diciamo quattro parole, quattro temi che eh, mi riguardano l'ingegneria, sono ingegnere energetica quindi mi occupo degli edifici e degli impianti sono passata attraverso l'industria per circa un anno, molto molto interessante, e lì ho potuto appunto proprio sperimentare in pratica l'efficienza energetica e i processi che sono molto utili poi anche nel piccolo, no? nella dimensione freelance. Gli edifici da 13 anni sono poi il mio eh, argomento principale, gli edifici e soprattutto gli impianti, quindi come dire, dal momento di ehm, tutti i vari aspetti di sostenibilità eh, più o meno eh, eh, diciamo non, non fisici qui torniamo a parlare un po' di tubi e termostati ecco spero appunto di, di mantenere la vostra attenzione eh, aggiungo appunto l'ultima parola che ho messo di recente sono le persone perché eh, appunto la tecnologia serve a poco se non la sappiamo usare bene e quindi questo è diventato un po' il paradigma con cui eh, io lavoro sia nei cantieri appunto sugli edifici che perseguono eh, certificazioni di sostenibilità ma anche nei momenti di formazione e nella mia vita eh, da freelance ecco eh, come oggi ho lavorato dieci anni in azienda e da due anni sono libera professionista eh, ormai queste tre parole di sostenibilità le conoscete a mena dito, io oggi ehm, appunto voglio tornare a parlare di sostenibilità ambientale eh, nella grandissima speranza che questo mio eh, momento sia per voi noioso, ovvero che sappiate tutto e che facciate già tutto bene. Eh, cercherò di darvi alcuni spunti, principalmente sul tema energetico, eh, però anche su altri aspetti che riguardano la sostenibilità eh, secondo me alcune cose le conoscete, eh, soprattutto perché eh, visto che siamo tutti o quasi tutti freelance, l'idea che eh, usare bene no, l'edificio e gli impianti poi si sì, eh, rivalta nella bolletta vi rende sicuramente molto attenti. E, ma confido appunto che ci siano degli spunti che possiamo portare a casa sull'energia e su altri aspetti di sostenibilità. Inizio con tre concetti principali. Il primo eh, che ci aiuta poi a pensare, quando non abbiamo la risposta pronta, a come fare a risparmiare energia. Eh, la faccio facile, poi dopo gli ingegneri hanno dietro no? un sacco di formule strane, ma questo è un principio semplice. L'energia è la potenza per il tempo, quindi io come faccio a risparmiare? Abbasso la potenza riduco il tempo. Questo è l'esempio facile, ad esempio sull'illuminazione, posso accendere metà delle luci sto riducendo la potenza. Eh, posso spegnere, posso chiudere, posso abbassare, eh, sto riducendo o il tempo o la potenza. E questo è proprio un primo principio eh, base ah, piuttosto semplice, che però ci aiuta poi a prendere le decisioni da soli. Passo a un principio che allarga, allarga molto rispetto alla sostenibilità, e è il principio dell'impatto ambientale su tutto il ciclo di vita. Quindi noi eh, ragioniamo magari sul fatto che ehm, L'energia da fonte rinnovabile oggi qui a casa mia è gratuita, però appunto è stato fatto il pannello, da dove viene, dove andrà. E questo succede anche nelle scelte della vita quotidiana. Eh, un esempio abbastanza riconosciuto, utilizzato, è quello di dire eh, emette di più un barattolo di vetro o un barattolo di plastica. Eh, la risposta comune, ma soprattutto ai tecnici e agli ingegneri, è sempre dipende. Questo lo spiego utilizzando questa immagine. Eh, perché eh, noi viviamo, ecco, noi siamo qua nella casa, no? Dove eh, abbiamo la fase di utilizzo dei nostro eh, dei materiali. Possiamo considerare il computer piuttosto che il libro che ci è arrivato ieri e allora dobbiamo tornare indietro e pensare fin dall'inizio. Partiamo da questo disegno qua dietro che è un, è il progetto, quindi esiste l'ideazione di qualsiasi cosa, di qualsiasi progetto, di qualsiasi oggetto che noi abbiamo. C'è un'ideazione. Un utilizzo di materie prime, che sono queste, rappresentate con degli alberi di carta. Poi dalle materie prime c'è una produzione e lì c'è un impiego di materiali, di energia. Poi questo oggetto eh, viene imballato, uso gli imballi e così via. La macchina, eh, no? le cose che noi abbiamo in casa, che utilizziamo, vengono trasportate. Vengono trasportate via camion, vengono trasportate via treno. Tutto questo ha di per sé un impatto ambientale. E poi vedete l'ultimo, eh, dopo la fase di utilizzo, c'è cioè la fase di dismissione. Quindi il fatto che io possa eh, liberarmi di quello che non mi serve più, però in che modo posso renderlo un rifiuto e quindi fargli perdere tutto il suo valore e trasformarlo in un impatto ambientale, oppure riciclarlo, riutilizzarlo o, ehm, come dire, anche dismetterlo nel modo più corretto, in modo tale che magari possa diventare Input nuovo uso per qualcun altro. Eh, questo per darci un'idea del processo delle cose eh, e del fatto che molto spesso la fase dove entriamo noi ha anche un, un impatto piccolo, un impatto relativo. Eh, un ultimo, il terzo concetto che voglio darvi è questo, e cioè che eh, i vari aspetti della sostenibilità che poi andiamo a vedere insieme. Eh, li possiamo approcciare su due fasi, una quella eh, come dire, della scelta della costruzione e l'altra è quella dell'utilizzo. Questo parallelo lo faccio anche rispetto agli edifici, quando io mi occupo dei miei edifici che perseguono la sostenibilità possono essere o edifici nuovi, quindi mi occupo di tutta la fase di scelta, costruzione eh, e messa a punto, oppure della fase di utilizzo quando parlo eh, di edifici esistenti, quindi come vengono gestite eh, certi aspetti della sostenibilità. Eh, come freelance, eh, chiaramente in una dimensione adatta a noi, ehm, sono entrambi le, le fasi che ci possono riguardare, nella scelta, nel cambio, nell'acquisto di qualcosa o nel come eh, intendo utilizzare. Gli strumenti, l'energia, l'acqua e così via. Ho individuato eh, queste cinque aree che ci possono interessare, quindi non c'è eh, solo la parte tecnica, la parte energia, eh, ma avremo anche acqua, materiali, location e qualità ambientale, perché appunto sostenibilità non è solo risparmio, è, è qualcosa no, di, più, di più complesso, ma allo stesso tempo anche più interessante. E dopo queste slide un po' più bucoliche vi devo far vedere dei numeri e dei grafici perché sono ingegnera e quindi ho cercato di mettere un contorno rosa, sperando che questo possa <ride> allietare. Ecco. Eh, no, la prima indicazione sull'energia è quella di conoscere, di sapere e qui vi ho messo semplicemente un esempio di come queste sono solo bollette. Eh, oltre a eh, ricevere il dato, leggerlo e pagare, chiaramente, eh, possiamo anche mantenere un, eh, un monitoraggio, anche semplice, anche fatto a mano, su un foglio quadrettato, eh, dei nostri consumi e dei nostri costi. Questo ci permette di conoscere meglio. Eh, il nostro comportamento, il nostro consumo e questo potrebbe nei casi chiaramente un po' più grandi, un po' più complessi, aiutarci anche a decidere come usare i nostri impianti. Questo ad esempio è un tipico grafico in cui ho eh, una produzione, magari da, abbiamo un pannello fotovoltaico a casa, e eh, io so che l'energia si produce in una giornata di sole mentre c'è il sole, no? per cui io posso eh, cercare di ehm, aumentare il consumo mentre ho l'energia disponibile in modo gratuito e questo è quello che succede con la curva azzurra in cui io riesco a consumare la parte di energia rinnovabile. Passiamo ora ai comportamenti che possiamo avere, se ne parlava un pochino anche ehm, prima nella, nella pausa a caffè eh, questo è un grande classico come vi dicevo io spero che voi vi state annoiando e che dirò tutte cose scontate che vuol dire che questo passetto l'abbiamo consolidato però ricordiamoci che un grado guadagnato dove guadagnato è un grado più, più fresco in inverno e un grado più caldo nella fase di eh, raffrescamento estivo ci può far risparmiare il 7 8 di riscaldamento ho scritto vestiamoci il giusto come vi dicevo noi qui se paghiamo le nostre bollette mi sa che siamo proprio tentati a fare le cose fatte bene e questo è un principio generale l'altra cosa che possiamo fare e qua eh, vedete questi impianti che sono il mio magari voi li, non li sopportate perché <ride> in ufficio eh, tro ho trovato anche queste bocchette chiuse con lo scotch per il discomfort magari che eh, provavano eh, le persone bisogna anche un po' conoscere questi impianti per riuscire a stare bene e risparmiare energia. Quindi eh, attraverso una regolazione della temperatura condivisa e anche della velocità. L'illuminazione so, Conosciamo tutti, ok, dobbiamo usare l'illuminazione le, a LED, si risparmia tantissimo e così via. Oggi voglio dire questa cosa, occhio all'effetto rebound, e cioè alla tentazione di lasciare tutto acceso o comunque di essere meno attenti per il semplice fatto che Magari ho già installato l'illuminazione a LED e ho mh, il fotovoltaico attivo e quindi l'idea che questa energia costi meno sia già pagata eh, magari rischia di farci essere meno attenti. Questo probabilmente nel nostro singolo ufficio non succede, però bisogna stare attenti anche alla eh, gestione e alla comunicazione. Se io ho tutti questi tasti e non so dove mettere le mani, questa cosa... Ehm, inizia a mandarmi in confusione e rischio di accendere e lasciare accese eh, un sacco di luci o impianti ulteriori. Quindi una buona etichettatura è qualcosa di utile. Questo lo dico, lo accenno già subito anche se ne parliamo dopo, eh, magari non ci riguarda nel nostro ufficio singolo e a casa, però provate a pensare a quando dobbiamo andare a cercare eh, la sede di un evento ad esempio, e capire come funziona la sala. Eh, la, il suggerimento è domandate anche come funziona il riscaldamento e il raffrescamento per poter cambiare l'aria, le luci, se riesco a usarne meno, ecco, per cui eh, anche in quel modo si riesce a conoscere meglio come gestire eh, gli impianti appunto che stiamo utilizzando e eh, lo dirò anche dopo anche a eh, condividere questo approccio alla sostenibilità mostrando una nostra attenzione. Questo è un caso di un negozio e è il tema delle porte aperte. Mm, di nuovo noi probabilmente le teniamo chiuse, ma eh, questa immagine è sempre molto indicativa: eh, è una immagine di una termografia, quindi una foto che fa ehm, emergere il dato di temperatura. Quindi l'azzurro è la temperatura più fredda e la parte più con colori caldi arancione e giallo sono temperature più calde questo è un negozio eh, fotografato eh, fatto con la termografia eh, d'inverno facendo la differenza tra quando ci sono le porte aperte e le porte chiuse quindi il tema della dispersione è molto molto importante passiamo al secondo tema che è quello dell'acqua eh, la solfa come dire di chiudere i rubinetti ormai penso che la sappiamo a memoria eh, io il primo punto che voglio però ehm, darvi è sempre quello di stare attenti eh, al dato, alla consapevolezza e al dato di consumo appunto, perché le perdite invisibili dell'impianto possono arrivare a 80 litri al giorno nella zona in cui poi noi dopo paghiamo eh, il costo della bolletta dell'acqua, quindi eh, tenere d'occhio quel dato negli anni perché le bollette dell'acqua non sono frequenti come quella dell'energia, quindi è un tema un pochino più complesso, eh, però sempre è un tema a cui fare attenzione. Ok, abbiamo, ho tolto la slide in cui diciamo di chiudere i rubinetti, perché diamo per scontato che li chiudiamo. Abbiamo eh, una casa vecchia, nuova, impianti vecchi, impianti nuovi. Che flusso abbiamo sui nostri rubinetti? Intanto qua vi ho messo come possiamo fare a scoprirlo. Eh, alto o basso flusso, possiamo vedere quant'acqua esce in un minuto. Se siamo intorno ai 10 litri eh, il consumo è piuttosto alto, alto e in molti casi basta inserire dei filtri, eh, anche non eccessivi in cui esce proprio il filo d'acqua, ma riusciamo anche a ridurre fino al 50% il consumo dell'acqua dai nostri mh, appunto, dispositivi sanitari. E anche nel caso delle cassette, eh, le cassette VC eh, è possibile allora, installarle a doppio flusso, quindi si può scegliere nel caso di nuovi edifici. Oppure ho visto anche inserire eh, bottiglie d'acqua piene nella cassetta per ridurre il volume, questo è un escamotage eh, diciamo, un po' più artigianale, ma funziona, soprattutto nelle cassette quelle esterne chiaramente. Eh, dico subito, perché la bottiglietta di plastica che aiuta la sostenibilità e non magari un mattone, perché... Il mattone si sgretola e poi potrebbe rovinare l'impianto, mentre la bottiglietta di plastica rimane eh, così com'è, questo proprio per pura indicazione. Passiamo al tema dei materiali, materiali di cui appunto abbiamo un po' sentito parlare già all'inizio della mattinata con eh, Letizia, adesso facciamo un piccolo eh, ripasso diciamo. Eh, la prima cosa è la parte di gestione dei rifiuti. La raccolta differenziata sta migliorando e sta aumentando in tutta Italia con differenze tra nord e sud, ma tendenzialmente riusciamo a barcamenarci. Un aspetto interessante per chi vuole migliorare questo aspetto potrebbe essere un waste stream analysis, cioè l'analisi dei rifiuti, ovvero sapere quanto produco e darmi magari un obiettivo di, ehm, di riduzione. Qui, ho, qui mi è saltato qualcosa, ma eh, è questa lì, eh, la slide giusta. Eh, perché posso darmi questo obiettivo di riduzione? Perché anche sull'utilizzo di materiali e anche come freelance possiamo eh, tenere d'occhio, monitorare l'utilizzo che ne facciamo e poi darci degli obiettivi. Questo eh, lo trovate scritto in inglese perché era eh, un cliente che perseguiva una certificazione di sostenibilità americana chiamata LEED e come vedete ehm, in questo piano vengono eh, gestite sia gli acquisti come eh, mh, prodotti eh, di consumo e come prodotti eh, durable, quindi durabili, mobili, eh, eh, mobili e così via, e le lampade, e poi anche la gestione dei rifiuti, per cui io riesco a eh, capire il dato, quanto sto consumando quanto sto acquistando che tipo di materiali sto acquistando e darmi anche degli obiettivi progressivi misurabili eh, magari di riduzione dell'impatto qui eh, ho fatto una eh, Raccolta di tutti i vari eh, certificati, eh, sono tanti, è un tema eh, piuttosto complesso, diciamo, perché eh, non è eh, scontato dire, ok, compro materiale certificato, eh, però eh, è interessante avvicinarsi al tema di ehm, comprare carta da foreste gestite in modo responsabile, comprare carta di, con una percentuale di riciclato dichiarata e eh, controllata piuttosto che utilizzare eh, prodotti per le pulizie che abbiano un minor impatto ambientale e in quel caso aggiungo usarne eh, il meno possibile quanto basta perché eh, secondo me soprattutto tra ehm, freelance c'è un potenziale importante anche nell'uso consapevole no? dei materiali quindi usare mh, solo quello che serve eh, in ultima analisi, appunto come anticipato oggi anche da, da Letizia, il tema che, eh, e come si collega comunque all'impatto ambientale che ho citato all'inizio, c'è il fatto che i materiali, quando per noi diventano rifiuto, quindi qualcosa che non ci serve più oggettivamente, possiamo eh, dargli una nuova vita, no? che sembra lo slogan della sostenibilità, ma è proprio vero, soprattutto... Ehm, magari sentendo anche le difficoltà che ci sono, sia nel nostro paese, nella nostra zona e anche eh, in altri paesi, perché ci sono alcune raccolte e ridistribuzioni più locali e altre eh, anche internazionali. Quindi io qui vi ho messo qualche spunto di quelli che forse non, eh, non conosciamo, che è la raccolta degli occhiali usati, eh, che mi è sempre sembrato una cosa no? troppo personale e così via, ma effettivamente ci sono alcuni centri che lo fanno. Una raccolta di vestiti che è locale, io sono in Trentino e eh, che recuperano, riciclano i vestiti. Questa è invece una raccolta, questa in verde, di un grande marchio di vestiti che fa una, proprio un, un programma di eh, raccolta di eh, vestiti usati e poi magari. Io ho citato qui il Banco Building perché raccoglie gli oggetti, quindi potrebbe anche essere utile per noi. La raccolta di computer e dispositivi elettronici, anche ho trovato su LinkedIn anche alcune iniziative di redistribuzione eh, verso le scuole, piuttosto che eh, persone che devono fare corsi online e così via. E l'ultimo, il Banco dell'Energia, che è un'iniziativa molto interessante che ho eh, conosciuto di recente avvicinandomi al tema della povertà energetica, Ehm, e che permette appunto di eh, donare quote di energia a persone che non se lo possono permettere e in questo diciamo esce anche un po' la mia ehm, anima la, la parte sociale no? della sostenibilità che mi interessa molto eh, passo alla categoria successiva eh, che è la scelta del sito questa è una cosa che va fuori eh, dalle nostre mura tra virgolette eh, noi probabilmente abbiamo già scelto dove ehm, dove lavoriamo o magari siamo a casa, in ufficio, in coworking e così via. Se c'è la possibilità di scegliere un sito, con che criteri lo posso scegliere? Eh, criteri possibilmente di sostenibilità che poi di solito aiutano anche il nostro business. Primo tra tutti, ad esempio, è il tema dei trasporti. Eh, per cui io devo magari eh, capisco se eh, è possibile raggiungere eh, questo posto con i mezzi pubblici oppure se ci sono servizi vicini per cui io riesco a muovermi a piedi e fare anche eh, un po' di pausa ristoratrice, ecco, recuperando anche l'intervento ehm, precedente. Oppure, come vi dicevo prima, quando vado no, a utilizzare una sala che non conosco, anche il fatto di interessarci degli aspetti di gestione dell'energia, degli impianti e della sostenibilità, eh, magari anche chiedere se ci sono delle policy mh, da prendere, da usare e ehm, ecco l'ideale sarebbe come dire, utilizzare questi come criteri principali anche per scegliere una sede rispetto a un'altra. Eh, questo magari non ci cambia eh, la vita dall'oggi al domani ma ci permette anche di condividere e far passare un messaggio per cui ci interessa che la sostenibilità sia valorizzata anche rispetto al, um, all'organizzazione a cui andiamo a chiedere magari la sala in affitto per, per un evento. Da ultima, come area, la parte di eh, qualità ambientale interna, perché come dicevo all'inizio, eh, appunto io mi occupo di energia, ma la soluzione non è spegnere per consumare meno, ma è l'idea di avere eh, un servizio, quindi un comfort eh, minimo, il più possibile piacevole, che possa essere eh, un comfort ambientale interno per, per l'aria, ad esempio, quindi eh, gestire i ricambi d'aria che siano fatti naturalmente con l'apertura delle finestre, piuttosto che invece con un impianto di eh, ventilazione meccanica, eh, magari avere mh, una buona vista e una buona gestione dell'illuminazione esterna, perché eh, e gestire l'illuminazione artificiale con quella naturale, quindi da una parte ehm, cercare di usare l'illuminazione naturale il più possibile, anche per ridurre i consumi energetici, ma evitare l'abbagliamento. Eh, ad esempio poter utilizzare degli strumenti che, che aiutino a monitorare la qualità ambientale interna, ad esempio eh, un sensore di mh, CO2 che ci possa eh, avvisare quando l'anidride la carbonica è troppo elevata e ci consiglia di aprire la finestra se magari ci ritroviamo distratti dopo un'ora magari di lavoro molto concentrato e iniziamo ad avere mal di testa e non ce ne rendevamo conto, Oppure, controllare l'umidità nel caso di situazioni un po' più eh, delicate, quindi capire come si comportano le nostre stanze. E, e in ultimo anche il tema della, delle pulizie eh, de, de, dei nostri ambienti, appunto sto pensando in questo caso eh, più magari in grande su coworking o su edifici in cui le, gli orari delle pulizie possono essere eh, organizzati e quindi avere una cura anche eh, rispetto a questa fase dei temi di sostenibilità quindi dell'utilizzo di prodotti che non emettano composti organici volatili che poi sono nocivi per la nostra respirazione ma anche gestire l'organizzazione delle pulizie come orari per poter ridurre ad esempio gli orari di apertura eh, degli edifici dove abitiamo eh, chiudo lanciando un'ultima eh, categoria, ovvero eh, collegandomi ecco, anche al nostro lavoro da freelance il titolo era cosa possiamo fare anche se non riusciamo a farlo vedere a nessuno eh, quelle che vi ho raccontato sono pratiche che eh, fanno bene a noi eh, oltre all'ambiente, però appunto eh, sono importanti se rispecchiano anche i nostri valori e poi queste piccole pratiche anche più tecniche anche di scelte più piccole possono anche essere inserite in un ambito di comunicazione sostenibile e di rispetto dei propri valori eh, sul tema chiaramente di comunicazione di valori e così via lascio a chi eh, è professionista in questo però eh, questo può essere comunque anche una parte pratica di come noi lavoriamo e che ci può interessare eh, comunicare agli altri. Ho messo come ultima slide ehm, questa frase che dice anche la sostenibilità ha bisogno della nostra cura e della nostra manutenzione, è una frase abbastanza e per questo motivo in sfondo trovate un filtro sporco della, degli impianti d'aria e questo è all'interno di un fan coil lo vedete poco perché se no era veramente brutto è un interno del mobiletto di, di riscaldamento e raffrescamento che avete di solito negli uffici e queste cose se non vengono pulite se non viene fatta manutenzione poi eh, appunto consumano di più eh, emettono mettono un'aria che è decisamente sporca e quindi mi piaceva come metafora rispetto al fatto che questo è un altro di quei temi in cui è importante eh, averne una gestione anche piuttosto semplice ma eh, comunque averla in mente e portarla avanti io ehm, ho terminato, non, so, non ho visto benissimo i tempi, spero di essere stata nei tempi e vi ringrazio. È stata puntualissima Benedetta, grazie, Bye. grazie, Bye. però. volevo sottolineare in particolare una cosa che hai detto verso la fine, del comunicare, sia quando compriamo qualcosa, mostrarci interessate alla, a come è stata fatta al suo ciclo di vita e comunicare questo interesse eh, facendo capire che si tratta di uno dei nostri criteri di scelta e poi anche, comunicare e parlare delle nostre scelte in tema di sostenibilità. Leggevo poco tempo fa una di un'indagine eh, che mostrava come, mostra come negli Stati Uniti eh, la maggioranza delle persone si dichiara attenta ai principi di sostenibilità, ma è convinta che la maggioranza delle persone non lo sia, è convinta di far parte di una minoranza. Ecco, questo mi sembra paradossale. Effettivamente fanno molto più rumore quelli che sbraitano contro, ah che tragedia adesso che le nostre case dovranno diventare energeticamente efficienti. E invece poi siamo molti di più e molte di più che siamo ben contenti che... Mh, ci siano, insomma, dei processi in atto per rendere più sostenibili i nostri modi di muoverci, di abitare e di lavorare. Quindi, sì, diciamo, esatto. provo del tutto quello che hai detto sul dichiarare che questi sono i nostri criteri di scelta e anche raccontarli. Esatto, grazie Alessandra di questo. Magari faccio un brevissimo... Eh, eh, una brevissima risposta nel senso che questo chiaramente non vuole essere un gancio per andare a quello che poi diventa greenwashing perché anche questo no, può essere eh, un rischio, chiaramente qua ci sono 8000 temi di cui potremmo parlare non ne apriamo un altro però mh, io ho voluto parlare anche di cose concrete proprio per dire la sostenibilità può essere anche questo cioè il piccolo che io faccio e poi comunicare quello che è il mio obiettivo e io credo che piano piano potrebbe sensibilizzare, cioè l'esempio di dire, vado ad affittare una sala e se la, 10 persone su 20 mi chiedono come gestisco gli impianti, e eh, dopo un po' magari ci penso veramente a farlo sapere per bene. Ecco, quindi questo, il fatto che sia concreto e dopo che sia comunicato. Ecco. Ma sì, sono d'accordo. Poi oltretutto più eh, manifestiamo in maniera esplicita... Queste cose più eh, magari chi fa politica e chi ci amministra capisce che questo è un criterio su cui noi decidiamo anche per chi votare e per chi non votare, quindi insomma, i nostri Grazie. cambiamenti poi si spera che generino anche dei cambiamenti sistemici più ampi. Grazie di nuovo davvero Benedetta. Grazie a voi.